Oggi vediamo come collegare Google Sheets al nostro chatbot. Innanzitutto creiamo un nuovo gruppo e quindi un nuovo blocco. Andiamo su More e qui possiamo cliccare su Save to Google Sheets e connettere il nostro chatbot al nostro account Google Sheets. Ora possiamo cliccare su Open Sheets e in questo modo ci apre il nostro Google Sheets. Come vedete non abbiamo ancora nessun campo impostato. Dunque tornando sul nostro chatbot dobbiamo aggiungere qui degli elementi e ad esempio possiamo aggiungere un testo con una domanda. Qual è la tua email? Dopodiché salviamo la user email in un campo chiamato email. Potremmo aggiungere altre domande, ad esempio qual è il tuo budget? E qui aggiungere una quick replay 0-100 101-200 201 300 e così via qua lo cambiamo in italiano quindi per favore inserisci la tua mail ok e alla fine aggiungiamo un ultimo elemento di ringraziamento grazie per aver inserito i tuoi dati ovviamente personalizzate al meglio tutto questo benissimo qui inseriamo gli attributi utente che ci interessano quindi ad esempio possiamo inserire first name questo ce lo dà di default facebook l'email che è quella che abbiamo inserito qua e poi il budget che adesso segniamo come budget. Ed ecco che abbiamo fatto. Adesso apriamo Google Sheets e qui abbiamo i tre campi che abbiamo inserito. First name, email e budget. Torniamo nel nostro welcome message e qui inseriamo un testo. Inserisci i tuoi dati e poi inseriamo un pulsante che porti al blocco dati. Sheets. Ok. Testiamo il nostro bot. Benissimo. Andiamo in inserisci i tuoi dati, quindi ci chiede per favore inserisci la tua mail, qual è la tua mail, ci dà di default quella che noi usiamo su Facebook, ma noi potremmo anche inserire un'altra mail. Se quella di default ci va bene clicchiamo qua, altrimenti inseriamo una nuova mail, ad esempio mi invento questa mail. Mi chiede qual è il tuo budget e premo da 101 a 200 e mi ringrazia per aver inserito i dati. Adesso tornando nel nostro bot e aprendo di nuovo Google Sheets vediamo che mi ha inserito direttamente i dati che io ho digitato e l'orario in cui sono stati inseriti, se ti è piaciuto questo video, metti un like e iscriviti al canale per ricevere nuovi aggiornamenti. Ci vediamo al prossimo video.